Compagni e compagni, grazie, è stata una gioia ascoltare tutti quanti gli interventi, ho già avuto modo di scrivere che io qui mi sento nel posto che troppo spesso nella vita sono due posti, cioè mi sento nel posto dove bisogna stare e in quello dove si sta bene. Mi sento al lavoro e in vacanza. Io sono una giornalista, un'attrice satirica, ma sono anche una militante, lo sono perché sono una donna molto fortunata e voglio rimettere in circolo la fortuna per questo milito. E la fortuna io l'ho sempre pensata in questi termini qui, pensando alle mie sorelle, che ancora oggi nel mondo e nel passato sono quasi sempre costrette a sposare l'uomo che le famiglie scelgono per loro, così funziona ancora con le donne. Noi non ci pensiamo che di tante conquiste che abbiamo poi perso, questa l'abbiamo conquistata e guadagnata. Noi possiamo amare chi vogliamo, quando vogliamo e questa è una grande conquista solo nostra, solo di un piccolo pezzettino di donne in un piccolo pezzettino di occidente. Una volta ho intervistato una mondina e le ho detto... Ma tu sei mai stata innamorata? Lei sognava di fare la sarta, invece a 13 anni l'hanno mandata a lavorare nei campi. Lei mi ha detto sì, io sono stata innamorata. A 15 anni mi batteva forte il cuore, lui era bellissimo. Dico e poi, e poi ho sposato Giovanni, siamo sposati da 60 anni. Ecco, in politica funziona così, moltissimi elettori si rassegnano a sposare Giovanni. Lo fanno in buona fede. Lo fanno per salvare il salvabile tanti, guardate, lo fanno perché non hanno altri strumenti. Bene, noi invece oggi qui noi non ci rassegniamo a sposare Giovanni, non lo faranno i ventenni che hanno aperto questo spazio perché dopo che gli hanno tolto tutto, dopo che hanno reso gratuito il lavoro, dopo che hanno investito lo 0% del PIL nelle case e legato il diritto all'abitare, il diritto all'istruzione pubblica, loro l'unica cosa che gli resta è poter stare dove gli batte il cuore e non sposare Giovanni. E ora, mi scuserete se porto qui un'avvertenza personale, mi scuserete se parlo di quelli che ci rubano il lavoro, naturalmente non parlo dei migranti con i quali eravamo ieri in piazza, sappiamo perfettamente che la guerra tra poveri è in realtà una guerra ai poveri e che il razzismo è soltanto il veleno che viene instillato nei poveri per far sì che non si accorgono che gli altri poveri gli assomigliano. Il veleno che viene instillato dal potere che invece non è affatto razzista ma è classista perché se un migrante vuole arrivare in Italia ma è pieno di soldi gli facciamo lo scudo fiscale, lo facciamo arrivare comodamente, se invece vuole arrivare un migrante che i soldi non ce li ha allora lo ributtiamo a mare. Quindi mi scuserete se porto questa avvertenza personale, io ce l'ho con chi ci ruba il lavoro, naturalmente con chi ha approvato il pacchetto 3 euro, la legge Biaggi, il Jobs i Voucher, ma... Io ce l'ho con questi perché mi rubano il mio di lavoro, perché io faccio l'autrice satirica e provateci voi a far ridere più di Bersani. Provateci voi a far ridere più di Berlusconi. Più di Matteo Renzi. Io gli devo dare metà della SIAE a questa gente, perché io campo facendo questo, io campo facendo queste battute qua, non so, ecco, uh, Giovanardi, stiamo facendo morire le persone di sete e di fame, confonde il bio testamento con gli accordi Italia-Libia. Renzi in campagna elettorale, ho, ho creato un milione di posti di lavoro e ogni 15 giorni farò un report sulle fake news, il prossimo tra 14 giorni. Bersani contro Gentiloni, non posso dimenticare quello che ha fatto, già gli tocca dimenticare quello che ha fatto Bersani. Nuovo ruolo di Grasso da magistrato a presidente del Senato a leader politico. Raccoglieremo i voti in uscita dal PD per parlarci dopo le elezioni. Prima faceva l'arbitro, ora fa il raccattapalle. Da Grasso in politica rappresenta una novità. È il primo politico che si fa mettere in difficoltà dalle domande di Fabio Fazio. Renzi, le uniche promesse mantenute dal leader di Forza Italia, gliele abbiamo realizzate noi. Ad esempio, Berlusconi aveva promesso di fare a pezzi il PD. Alfano non si ricandida, tornerò a fare quello che facevo fuori dal palazzo, le superiori. Salvini, su testamento. Mi occupo dei vivi, non dei morti. Qualcuno gli spieghi che il Bio Testamento serve a far morire in pace i vivi, non a riportare in vita i morti. Confonde il Biotestamento con l'alleanza con Forza Italia. Salvini. Infine Alessandra Mussolini, dopo il servizio RAI dalla tomba del Duce e dei suoi familiari, criminali, li denuncio. Ma è inutile, ormai sono morti. Alle molte cose che sono state dette e che condivido dalla prima all'ultima vorrei aggiungerne una, mi è stato chiesto ma chi te lo fa fare? Mi è stato chiesto da colleghi, dal mio editore, ma chi te lo fa fare di, di esporti così per una lista che prenderà forse il niente per cento? Devo dirvi che io non mi ero neanche posto il problema, cioè non mi ero chiesta chi me lo fa fare, mi sembrava la cosa normale ma a quel punto ci ho pensato, io ho detto aspetta è vero perché io lo sto facendo, lo sto facendo come sento dire da tanti compagni per riunire le lotte e io ci ho pensato e vi devo dire che no non lo sto facendo per questo, sapete perché? Perché siamo troppo pochi a lottare. Siamo troppo pochi, anche una volta che abbiamo unito le lotte siamo troppo pochi. Io lo sto facendo perché non voglio lasciare gli sfruttati in mano a Grillo, in mano a Renzi, in mano a Salvini. E solo una piccola, degli, una piccola parte degli sfruttati è già in lotta, solo una piccola parte, altri sono i loro stessi sfruttatori. E io è a loro che voglio parlare, io voglio parlare ad Alessandro che lavora a Amazon e che ti dice Amazon è un'azienda top, perché sì è vero quello che dicono gli altri, tu ad Amazon devi correre per 8 ore al giorno, fai 15 chilometri per andare fino agli scaffali, è vero questo però poi hai mezz'ora di pausa gratuita, pagata, e puoi anche prenderti le bibite gratis, c'hai cioè il caffè gratis, c'hai cioè il ping pong, nel caso dopo aver corso per otto ore magari, c'è cioè pure voglia di farti una partita di ping pong, Alessandro, quello è un tuo diritto, quello non è un regalo dell'azienda, ma Alessandro non lo sa. Come Cristian Raimo diceva, i suoi studenti che vanno a lavorare nelle aziende con l'alternanza scuola-lavoro, non sanno quali sono i loro diritti, non sanno cos'è il diritto di sciopero, non sanno quanto sono costati questi diritti, io voglio riunire le lotte per avere un soggetto forte e credibile che parli agli sfruttati, che non sanno di essere sfruttati e non sanno di chi è la colpa, quelli guardate che non solo non capiscono la differenza tra uno stalinista, un maoista, un anticapitalista, un antiliberista. No, non capiscono neanche la differenza tra un liberista e un antiliberista, perché gli hanno detto che se loro non ce la fanno, se non trovano lavoro, è colpa loro, perché sono schizzinosi, perché sono chiusi, perché così è la meritocrazia. Questo gli hanno detto e loro ci hanno creduto, gli hanno detto che è colpa dei vecchi che ci rubano il lavoro, che è colpa degli immigrati che ci rubano il lavoro, e loro ci hanno creduto, io voglio riunire le lotte per parlare a questi qui, perché io penso che chi lotta, chi lotta è già in salvo. Chi lotta è già in salvo è noi che siamo qui, noi siamo gli eletti e siamo i fortunati. Io voglio che la lotta non sia più un privilegio di pochi, voglio che sia un diritto di tutti. Poi mi hanno detto, ma non potevate saltare un giro? Perché manca poco alle elezioni. E io ho detto no, non possiamo saltare un giro perché i padroni non saltano un giro, i padroni non saltano mai un giro e in politica non esiste il boicottaggio. Non è come se tu vuoi fare un danno alla Nestlé perché sfrutta il lavoro minorile, allora smetti di comprare il l'escafè e fai un danno economico alla Nestlé. In politica non funziona così. Se tu non voti, se in 100 non votiamo, se in 1000 non votiamo, se in... Beh, un italiano su due non vota, la quantità di potere che gestisce chi poi va al potere non diminuisce in politica non esiste il boicottaggio è per questo che io ho sempre votato e sono felice ora di poter votare per poter al popolo e infine mi hanno detto infine mi hanno detto ma non ce la farete perché sì, è vero è vero che quegli altri hanno precarizzato il lavoro, è vero che hanno reso legale il lavoro gratuito, è vero che eh, hanno fatto le guerre, è vero che hanno investito negli F35 invece che nei tetti delle scuole, è vero, ma quegli altri sono vicini alle banche, quegli altri hanno i giornali, quegli altri hanno il potere, e quindi voi non ce la farete perché loro sono più forti. E io ho detto, è vero, questo è vero, ma c'è una cosa? Che Bersani, Grasso, Renzi, Grillo, Salvini, la Confindustria, la BCE non hanno e che noi invece abbiamo. Noi abbiamo ragione. Noi non abbiamo i giornali, non abbiamo i soldi, ma noi abbiamo ragione e loro no. E questa ragione non potranno comprarla. Grazie compagni, grazie compagni, potere al popolo!